Perché siete qui oggi alla città metropolitana a distribuire dei volantini? Che volantini sono e perché? Qual è lo scopo? Che cosa vi prefiggete? Perché il sindaco della città metropolitana è eletto solo dai cittadini di Milano che sono meno della metà dei cittadini dell'intera area metropolitana. Finalmente se ne è accorta persino la Corte Costituzionale che con una propria sentenza del 7 di dicembre ha dichiarato questa procedura una procedura inaccettabile in contrasto con i nostri principi della democrazia. Nonostante questo, qui si sta svolgendo questa elezione che è, diciamo pure, una elezione farsa. Allora, a coloro che verranno eletti in modo indiretto no, dai consiglieri dei comuni Dando per scontato che il sindaco è comunque nominato d'ufficio, il sindaco Sala e il sindaco sono di Milano, noi chiediamo di organizzare la protesta e la lotta, questa cosa deve finire, bisogna che la città metropolitana, che è la realtà urbana di oggi, le città di oggi non sono i comuni, le città di oggi sono le aree metropolitane e le aree metropolitane in Italia tra, unico forse tra i paesi europei non sono ancora governate in modo democratico. Quindi noi chiediamo che questa eh, modifica del nostro ordinamento che è prevista da un sacco di anni ma che da 30 anni dorme e non viene realizzata finalmente si realizzi andando alla elezione diretta del sindaco e del consiglio della città metropolitana da parte di tutti i cittadini dell'area metropolitana. Grazie!